Benissimo, buonasera, eccoci a questo piccolo video in Minecraft Education in cui siamo riusciti a mettere un, un quadro, cioè un'immagine in realtà e vediamo adesso come fare altrettanto seguendo le indicazioni che ho visto ehm, pubblicate da un video di Vigellini che però aveva un link che non funzionava io sono andato semplicemente su internet sono andato qui in questo indirizzo github 3 star image map releases e ho scaricato praticamente image map 3.zip image 3.zip praticamente ehm, mi scarica un'applicazione che è uno zip che ho scaricato dallo zip quando lo um, faccio un zip in una cartella mi viene fuori una serie di ehm, file, fra cui image map, map 3.x facendo uh, image map 3.x e lanciandolo mi compare, come diceva Vigelini, questa informazione. Qui a questo punto il problema è che Minecraft Educational è un Bedrock World, non è un Java World, se per caso volete farlo per Java dovete farlo cliccare qua, ma per i Bedrock, cioè che con Minecraft Educational bisogna cliccare su Bedrock World. A questo punto ecco qua che compare il problema di sales folder. Allora, save folder bisogna andare praticamente sotto il vostro uh, utente, quindi io, un utente adesso, ok ce l'ho qua, sono Claudio Pacchiera, sotto il mio utente, ecco dovete, avere, eh, dovete essere in grado di vedere i file nascosti quindi c'è un'opzione per vedere i file nascosti che non vi faccio vedere direttamente qua ma eh, sotto questo doppia praticamente c'è una cartella app data se non vi compare vedete che qui compare in grigetto c'è un sistemino ma lo trovate anche su internet velocemente o magari vi metterò un link in descrizione per cui si possono vedere le cartelle nascoste app data roaming e poi qui a questo punto dobbiamo andare sotto Minecraft Education Edition, nel nostro caso. Qui andiamo sotto Games con Mojang. Qui andiamo sotto eh, Minecraft Worlds, quindi un po' complicatello, ma ci si arriva e qui abbiamo praticamente eh, anzi andiamo sotto Minecraft Worlds e facciamo selezione cartella e qui vi fa vedere tutti, tutti i mondi che avete costruito, quindi nel nostro caso il mio mondo. Ora, la cosa che suggeriva è di, eh, è di uscire da, dal mondo prima. Quindi, facciamo salve ed esci. Non ho provato a vedere se funziona, ma visto che è consigliato di fare così, eh, mi adeguo torno su dove siamo andiamo nel mio mondo e nel mio mondo eh, sempre bedrock il mio mondo, questo facciamo open per cercare un'immagine e l'immagine che eh, prendiamo è per esempio eh, sotto immagine e prendiamo questa qua che era la famosa immagine o oh, anche questa un'immagine 1.g è una timeline vedete che sono delle cose, un'immagine qualunque non è importante quale sia um, noi adesso diciamo che vogliamo, ad esempio questo potrebbe essere 3x2, quindi facciamo with 3 e hate 2, 3x2 facciamo confirm quindi l'abbiamo presa ci ha generato tutte le immagini che ci interessano facciamo send all to world come ha insegnato il Vigellini rientriamo in minecraft educational Entriamo nel mio mondo, dove eravamo prima, ok, fa di nuovo il caricamento di tutto e come diceva il buon Vigellini, quando entriamo ci troviamo una cassa in mano, vedete questa cassa qua, noi questa cassa la mettiamo per terra e l'apriamo apriamo. vedete che ci sono le sei, eh, i sei settori, ok? Allora qui facciamo che, vediamo ehm, ehm, un po', no, 2, 4, 6, ok sì, praticamente togliamo le, le cose che avevo prima, quindi le togliamo, mettiamo un po' via e riprendiamo praticamente, eh, dalla cassa praticamente... Praticamente possiamo farlo velocemente con lo shift, shift, click, shift, click, shift, click, shift, click, shift, click, shift, click. Shift -click. E a questo punto abbiamo le sei cosi, quindi andiamo sulla mappa, la prima mappa, vedete, e possiamo piazzarla dove vogliamo. Allora, per rifaccio da, dal, dall'inizio, così lo capite, prendiamo un blocco, un asse di legno, quindi mi faccio praticamente lo faccio qua. Mi metto 3x2, ok, come ho fatto là, e poi devo prendermi un espositore. Quindi espositore, prendiamo anche il brillante, e, e solo con l'espositore funziona questo, quindi dobbiamo metterci l'espositore sopra. E a questo punto possiamo prendere le nostre mappe, quindi facciamo prima mappa, vedete ho premuto la rotellina, vado a seconda mappa, terza mappa, eh, quarta mappa, quinta mappa e sesta mappa e vedete che ho riportato eh, all'interno del, del mondo praticamente il nostro disegnino ora non ho fatto la prova per vedere se si conserva anche remotamente ma se pare di sì, almeno eh, potrebbe dovrebbe, e quindi vedete che abbiamo un'immagine qualunque se voglio seguendo una procedura tutto sommato abbastanza lineare, è tutto